Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti di frolla montata al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, uova, sale, vanillina, caffè solubile, lievito per dolci, burro ammorbidito, caffè ristretto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Prendiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'uovo. il pizzico di sale e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5. Rieniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il caffè solubile, la farina, la vanillina, il caffè ristretto e il lievito per dolci. Sediamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in una sacca a poche, rivestiamo una teglia con carta da forno e formiamo i biscotti che andremo ad adagiare sulla teglia. Una volta formati i biscotti, li cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servirli. Biscotti di frolla montata al caffè. Grazie e alla prossima ricetta!